nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che io ho deciso di chiamare antoniette per quanto riguarda il filato ho utilizzato il bellissimo filato della Mistrico Filati linea baci rubati chi mi segue sa che io ho fatto tantissime creazioni con questo filato continuerò sempre a farle perché lo adoro è un filato fatto dal 97% microfibra e 3% lux e infatti guardate come è luminoso da qua si vede anche meglio allora vi dico già che sul sito Filati Elsa di cui vi lascio il link in descrizione di questo filato purtroppo al momento sono disponibili co pochi colori la Mistricolotine lo ha messo in produzione ma ci vorrà uh, mesi prima che mi potranno ritornare uh, tutti i colori quindi per adesso abbiamo 5 colori tra cui questo blu e voglio farvi vedere anche altri colori questo che io adoro tantissimo c'è il marrone, in più c'è anche il nero e il viola, li trovate tutti quindi cliccando sul link in descrizione. Per realizzare questa maglia, che è una taglia S, io ho utilizzato 300 grammi, lavorando sia con l'uncinetto del 4,5 che con l'uncinetto del numero 5, quindi per una taglia M vi occorrono 400 grammi, per una taglia L ve ne occorrono invece 500. Per quanto riguarda la, la lavorazione, mi avvicino così la potete vedere, è un top down e si parte da sopra sono alla fine um, dei giri iniziali e poi un giro che va sempre ripetuto e che eh, può essere modificato in modo da allargare la lavorazione naturalmente nel tutorial io vi dico tutto come fare io ho lavorato sempre con il 4 e mezzo fino ad arrivare all'altezza dei miei fianchi dove sono invece passata a fare gli ultimi dieci giri con un centro numero 5 una volta terminato anche il corpo della maglia eh, della maglia sono andata a fare le maniche sempre con lo stesso punto ma tornando a lavorare con il quattro e mezzo perché alla fine ho deciso di non fare una manica a campana ma una manica dritta quindi non vi preoccupate per le altre taglie comunque se dovete allargare oltre a cambiare l'uncinetto nel tutorial vi spiego come fare appunto con questo giro a renderlo un po più forato e quindi ad allargare la lavorazione quindi è un top down semplicissimo per chi se lo stesse chiedendo sì potete trasformarlo anche in un vestito quindi andare a lavorare molto di più facendo anche ulteriori aumenti in modo tale appunto da potervi creare uh, un vestito detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia che desiderate realizzarla e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook concittando con Elsa o sul gruppo facebook la libertà di e sferuzzare, oppure potete taggarmi su instagram dove mi troverete come Elsa faccio e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial Ah, un'ultima cosa vi ricordo che da oggi sul sito quindi da in realtà dal primo marzo, quindi da ieri, sul sito, uh, per ogni acquisto avrete un pdf in omaggio um, uh, di quello scritto già sul sito, mentre superati 35 euro avete un ulteriore pdf omaggio che potete scegliere voi tra i vari disponibili tra le mie creazioni e un, uh, se superati 70 euro ne avete anche un altro in omaggio. Questo è un piccolo regalo che vi faccio per tutto il periodo di primavera e se la cosa dovesse piacervi lo continueremo ad avere anche per tutta l'estate. Detto ciò quindi, veramente questa volta ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia noi utilizzeremo il filato baci rubati, colore, io ho scelto lo 08, che è questo colore blu notte stupendo! Allora vi devo già però che io vi farò vedere ah, la lavorazione in top down, quindi se a parte dall'altro, vi farò vedere con un altro filato, perché purtroppo questo poi, eh, mentre venivo lavorato, mi sono accorta che eh, non si vedeva bene, uh, quindi ho preferito uh, fare un piccolo campione e farvi vedere la lavorazione meglio con un filato più chiaro che comunque non dia fastidio. Però questa è la mia maglia top down, ecco. Vi dico già che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 4 e che io lavorando con un uncinetto del 4 e mezzo ho montato 96 catenelle quindi multiplo di 4 ora questa per una taglia s per una taglia m dovete andare a mettere 4 motivi in più eh, quindi dovete mettere un totale di 16 catenelle in più rispetto a me per una taglia l invece andate a mettere 8 motivi in più quindi un totale di 32 catenelle in più rispetto a me se però vi accorgete che lo scollo vi viene troppo largo allora taglia m mettete soltanto 2 motivi in più quindi 8 taglia l mettete soltanto eh, 8 catenelle taglia L mettete quattro motivi quindi uh, soltanto 16 catenelle in più questo se vi accorgete che lo scollo viene troppo largo questo è quindi per iniziare quindi vi ripeto io ho montato 96 catenelle la lavorazione si ottiene su un multiplo di 4 qui invece vi faccio vedere un piccolo campione dove appunto ho montato soltanto 40 catenelle per farvi vedere meglio la lavorazione come potete vedere ho scelto un filato molto più chiaro quindi non vi dà fastidio perché non c'è il lame e possiamo quindi andare a fare il nostro primo giro mi tolgo anche qui i filati così vedete meglio e quindi possiamo andare a fare scusate chiudo bene qui ok possiamo andare a fare il nostro primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono stata prima maglia alta 3 catenelle di separazione Prendo il filo, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle di separazione salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare una maglia alta devo continuare così quindi per tutto il mio primo giro sto per terminare il mio primo giro fatto quindi le 3 catenelle entro nella terza catenella che qui o leva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima secondo giro andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono stata prima maglia alta 2 catenelle di separazione vado all'interno dell'archetto di 3 catenelle realizzo una maglia alta 2 catenelle di separazione ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione vado nell'archetto, realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione vado all'interno dell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia alta. 2 catenelle di separazione ricomincio da capo devo andare a fare questo quindi per tutto il mio secondo giro quindi ripetiamo 2 catenelle maglia alta 2 catenelle maglia alta quindi anche in questo caso il secondo giro veramente semplicissimo Sto per terminare anche il mio secondo giro ho fatto le due catenelle quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima a questo punto possiamo andare a fare il nostro terzo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta catenella di separazione quello che facciamo adesso lo faremo per tutto il giro rientro nella mia maglia di base e vado a fare una maglia alta non chiusa Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a, nella stessa maglia di base vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi rientro nella stessa maglia di base vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. E le chiudo insieme catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare una maglia alta catenella di separazione si ricomincia da capo quindi ancora rientro nella stessa maglia e vado a fare una maglia alta non chiusa vado alla maglia alta successiva realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare una maglia alta Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare la mia maglia alta non chiusa. Quindi vado alla maglia alta successiva e di nuovo vado a fare la mia maglia alta non chiusa. E le chiudo insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro, maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi devo andare a fare questo per tutto il mio terzo giro allora sto per terminare il mio terzo giro ho fatto la catenella di separazione rientro dentro e vado a fare una maglia alta prendo il filo vado dove ho fatto la prima maglia alta quindi nella maglia alta iniziale quindi vado nella base della mia maglia e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme catenella di separazione entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima come potete vedere la lavorazione si è allargata tantissimo e infatti noi adesso non faremo che ripetere questo giro finché la lavorazione non ci accorgeremo che inizia un po a stringere a quel punto eh, quando non ci sarà più questo grosso aumento andremo a fare un ulteriore aumento prima di tutto vi faccio rivedere come andare a fare sempre questo giro poi nel video tutorial naturalmente con la maglia io vi dirò dopo quanti giri sono andato a fare il mio aumento però adesso vi faccio vedere prima come riandare a fare il terzo giro e poi vi faccio vedere come si si fanno gli aumenti per rifare il nostro terzo giro. Andiamo a lavorare in questa maniera: andiamo sempre a fare le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta catenella di separazione prendo il filo rientro sempre nella stessa maglia di base vado a fare la mia maglia alta non chiusa salto le due maglie alte chiuse insieme e vado direttamente nella mia maglia alta singola perché vedete noi qui abbiamo sempre due maglie alte chiuse insieme maglia alta singola e due maglie alte chiuse insieme quindi saltiamo le due maglie alte chiuse insieme andiamo nella maglia singola e andiamo a fare una maglia alta non chiusa chiudiamo insieme catenella di separazione rientriamo maglia alta catenella di separazione rientriamo maglia alta non chiusa saltiamo le due maglie alte chiusi insieme andiamo dove abbiamo la nostra maglia alta singola e di nuovo maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme catenella di separazione rientro maglia alta Catenella di separazione, di nuovo rientro, maglia alta non chiusa, salto le due maglie alte non chiuse, entro la successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. E le chiudo assieme allora come vi ho detto questo serve per rifare sempre lo stesso giro finché non vediamo che la lavorazione sm ha smesso di essere così larga ma noi dobbiamo continuare a fare la la allargare eh, perché altrimenti poi non riusciamo a mettere i marcatori perché non è eh, comunque la circonferenza giusta delle nostre spalle quindi io mi sembra che ho fatto almeno uh, 4 giri senza fare aumenti non mi ricordo sinceramente però non vi preoccupate perché subito dopo questa spiegazione riparte il tutorial normale in cui lavoro il filato normalmente quindi vi posso far sapere vi, vi avrò detto sicuramente dopo quanti giri sono andata a fare il mio aumento per fare l'aumento io sfilo un attimo e vi faccio vedere come andiamo a fare quindi quando andremo a fare il giro di aumenti noi faremo le 3 catenelle che credono sempre la nostra maglia alta però aumentiamo le catenelle di separazione quindi andiamo a fare 2 catenelle e poi normalmente rientriamo maglia alta non chiusa saltiamo le due maglie alte chiuse insieme entriamo nella maglia alta successiva e facciamo la maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme 2 catenelle rientriamo maglia alta 2 catenelle, prendiamo il filo, rientriamo. Maglia alta non chiusa, saltiamo le due maglie alte chiuse insieme. Andiamo dove abbiamo la maglia alta da sola e andiamo a fare una maglia alta non chiusa. E le chiudiamo insieme, 2 catenelle, e si ricomincia a fare la maglia alta, 2 catenelle, e si ricomincia da capo. Vedete, in questo modo la lavorazione si allarga, ma tranquilla, e non viene ancora troppo forata. E infatti, vi faccio vedere qui nella mia maglia. Ah, quindi vi posso in realtà già dire dopo quando ho fatto i due giri allora una due tre quattro Ok, mi sembra che quindi dopo il terzo giro sono andata a fare il mio aumento, quindi ho fatto tre giri senza aumento e poi ho fatto il mio aumento. Così mi sembra però tranquille quando ho messo i marcatori l'ho contati, me l'ho scritto, quindi non vi preoccupate, lo dirò sicuramente. Vedete, qui poi io sono andata ad aumentare, si vede proprio le catenelle, e infatti la lavorazione si è andata ad allargare. Una volta fatto questo allargamento, passando a 2 catenelle, ne potete fare un ulteriore passando a fare 3 catenelle, anche se io ve lo sconsiglio. Io preferisco dirvi che invece di andare ad allargare di 3 catenelle se non dovete allargare troppo di cambiare uncinetto quindi dal quattro e mezzo passa a lavorare col 5 se invece dovete fare ancora un grosso aumento perché altrimenti sulle spalle vi stringe e non riuscite a mettere i marcatori allora in quel caso andate a mettere 3 catenelle nessun problema però ripeto se dovete allargare di poco perché vedete io alla fine non ho dovuto allargare tantissimo ho fatto solo un aumento e io rispetto a me nelle taglie più grandi vi ho fatto mettere più maglie iniziali quindi mi raccomando cercate attentamente di capire se dovete allargare molto allora da dopo i giri di 2 catenelle passate a fare i giri di 3 catenelle se non dovete allargare di molto io vi consiglio di andare ad allargare una lavorazione passando a lavorare dall'uscito del 4,5 e mezzo all'uncinetto e mezzo numero 5 perché voglio farvi vedere io la maglia qui già l'ho finita vedete io qui sotto gli ultimi 10 giri ho cambiato uncinetto passando dal da 4,5 al, al 5. E come potete vedere qui la mia lavorazione si è ammorbidita quindi si è allargata senza che io abbia fatto degli aumenti. Quindi, se non dovete allargare di molto, mi raccomando, passate a lavorare con uncinetto del numero 5, altrimenti, tranquillamente, invece di fare 2 catenelle, passate a fare 3 catenelle allora io ho fatto un totale di 11 giri i primi due che abbiamo fatto quindi normali il te dal terzo fino al quinto l'ho fatto facendo soltanto una catenella di separazione dal quinto fino all'undicesimo invece sono scusate dal sesto fino all'undicesimo sono andata a fare invece le mie due catenelle di separazione per avere la lavorazione più larga, mi raccomando, come vi ho detto inizio di film: per chi doveva andare a allargare ancora basta che aumenta le catenelle di separazione, quindi da due potete passare a 3. Detto ciò, quindi dopo 11 motivi io sono andata a 11 giri, sono andata a contarmi le mie strisce di lavorazione. Quindi vedete una, due, tre. E io ne ho un totale di 48 quindi che ho fatto? ne ho messe 9 per ogni manica. E poi sono andata a mettere il mio marcatore nella decima sia avanti che dietro quindi 9 totali, e poi sono andata a mettere il marcatore nella decima, stessa cosa da quest'altra parte ho lasciato liberi 9 strisce. E nella decima sono andata a mettere il mio marcatore sia avanti che dietro, in modo tale che davanti, ho liberi: 28. Scusatemi, sì, uh, ho, liberi, uh, ho liberi e tutti questi altri e queste strisce sul davanti un totale di 30 perché 18 le usate per le spalle, eh, 9 e 9 quindi il resto eh, usate dal marcatore. A questo punto possiamo andare a lavorare in tondo e non più in, ehm, in tondo soltanto per il corpo. Andremo a fare sempre la stessa lavorazione, quindi non cambia la lavorazione, e vi faccio vedere subito come andare dalla parte avanti alla parte dietro. Allora, io quindi ho chiuso il giro, ho fatto in modo di mettere il marcatore subito naturalmente dove inizia, um, oppure se non lo volete fare spezzate il filo come vi trovate, io ho preferito mettere il primo marcatore proprio dove mi finiva il giro in modo tale da poter passare subito dalla parte avanti alla parte dietro. Con una maglia bassissima, quindi scusate, mi tolgo il marcatore per farvi vedere meglio. Quindi con una maglia bassissima mi porto dove ho sia la maglia alta davanti che la maglia alta dietro mi raccomando dobbiamo prendere sempre quella centrale ossia la maglia alta singola e vado a fare una maglia bassissima e a questo punto posso iniziare a fare il mio giro quindi vado sempre a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta 2 catenelle di separazione rientro dentro dove ho fatto la maglia bassissima quindi entro dentro è un po' difficile, ma sarà soltanto per questo giro e vado a fare la mia maglia alta. Non chiusa, vado direttamente quindi, nella mia maglia alta singola del dietro e vado a fare la mia maglia alta non chiusa. Scusate, ho tirato troppo il filo, quindi poi si vede, e le chiudo insieme e poi vado a lavorare normalmente quindi 2 catenelle, rientro maglia alta. 2 catenelle rientro e vado a fare la mia maglia alta non chiusa vado direttamente nella maglia alta singola quindi salto le due maglie alte chiusi insieme del giro precedente e vado a fare la mia seconda maglia alta non chiusa le chiudo insieme 2 catenelle e continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'altro marcatore e farò vedere di nuovo come passare dalla parte dietro alla parte avanti unica cosa mi raccomando se dovete andare ad allargare e non volete fare troppe catenelle di separazione cambiate l'uncinetto io sto lavorando col quattro e mezzo e potrei benissimo andare a lavorare con l'uncinetto del numero 5 o oh, altrimenti se devo allargare di parecchio invece di 2 catenelle vado a farne 3 dipende da quanto dovete allargare allora sono arrivata al mio secondo marcatore quindi devo andare a fare le due catenelle rientro dentro e vado a fare la mia maglia alta non chiusa tolgo il marcatore Questa volta entro solo nella maglia alta qui davanti e vado a fare due maglie alte chiusi insieme 2 catenelle di separazione questa volta entro nella maglia alta del davanti e del scusate del dietro dentro anche nella maglia alta del dietro e vado a fare la mia maglia alta 2 catenelle, questa volta rientro in tutte e due le maglie visto che già le ho chiuse e vado a fare la mia maglia alta non chiusa. Vado direttamente poi nella maglia alta singola successiva saltando le due maglie alte chiuse insieme del giro precedente e vado a fare la mia seconda maglia alta non chiusa e le chiudo insieme 2 catenelle e torno a lavorare normalmente. Continuiamo così il giro, vi farò vedere come terminare e poi come andare a fare il nostro secondo giro, che poi è sempre il primo che va sempre ripetuto. Vi ricordo quindi che io lavorerò questo giro fino alla lunghezza desiderata. Sto per terminare quindi il giro, vado a fare le mie due catenelle, prendo il filo, rientro dentro la maglia alta e vado a fare la mia maglia alta non chiusa, Prendo il filo, vado dove ho fatto la mia maglia alta iniziale e vado a fare una maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme, 2 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Abbiamo terminato così il nostro giro e poi si ricomincia a lavorare normalmente. Quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. 2 catenelle di separazione, rientro maglia alta non chiusa, vado direttamente dove ho la maglia alta solitaria, quindi saltando le due maglie alte chiuse vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle, rientro maglia alta. 2 catenelle rientro maglia alta non chiusa mi raccomando lo ripeto ancora se dovete andare a allargare aumentate da 2 a 3 catenelle se non volete farla diventare troppo forata passate a lavorare con uncinetto il numero 5 questo dipende da quanto dovete andare ad allargare se di poco cambiate uncinetto se di molto dovete per forza andare ad aumentare le catenelle di separazione Io adesso continuerò a lavorare, vi dirò naturalmente quanti giri sono andata a fare fino ad arrivare alla lunghezza desiderata dunque ho finito di lavorare il corpo della mia maglia ho fatto in totale 32 giri quindi dallo scalfo fino a giù 32 giri ma al ventesimo giro sono andata a lavorare con l'uncinetto del numero 5 quindi come potete vedere la lavorazione non è venuta più forata ma solamente più morbida e quindi più larga proprio perché ho passato dopo il ventesimo giro quindi gli ultimi 12 giri a lavorare con l'uncinetto del numero 5 um, ora possiamo le maniche però per le maniche tornerò a lavorare con un 104 e mezzo vediamo se poi uh, nel lavoro dovrò allargare perché tipo voglio fare le maniche a campana ma non credo uh, comunque adesso andremo a fare la manica e vi farò vedere come fare comunque la lavorazione di nuovo in tondo però vi faccio vedere come agganciarvi con il filo uh, so, uh, con il filo, con il filo allora quindi questa è la mia manica uncinetto del numero 4 e mezzo filo e io mi vado ad agganciare sempre nella parte sottostante quindi mai sopra sempre sotto in modo tale che la fine e l'inizio del giro capitano sotto e si nota meno rispetto a se andiamo alla parte sopra quindi mi aggancio sotto e vado sempre a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta scusate cerco nel frattempo di agganciare bene anche il filo ok 2 catenelle di separazione prendo il filo rientro nella stessa base vado a fare la mia maglia alta non chiusa poi vado direttamente quindi salto le due maglie alte chiuse insieme vado direttamente nella maglia alta solitaria e vado a fare quindi la mia maglia alta non chiusa e la chiudo 2 catenelle, rientro maglia alta. 2 catenelle, rientro maglia alta non chiusa. Quindi, poi io farò questo per tutto il giro e andrò qui all'ultimo. Quindi, sempre nella maglia alta, qui andrò a fare. Eh, dopo aver fatto le due maglie alte chiuse insieme la maglia alta le due catenelle la maglia alta non chiusa rientrerò nella maglia di base iniziale e andrò a fare la mia maglia alta non chiusa le chiuderò insieme e poi le due catenelle quindi come abbiamo fatto per il corpo della maglia faremo la stessa cosa appunto per la manica solo in versione più piccolina più stretta io naturalmente vi farò sapere quanti giri ho fatto, se ho cambiato uncinetto, se ho fatto catenelle in più non penso, perché comunque questa maglia la voglio comunque aderente quindi non penso che farò qualcosa, però um, una volta terminata la maglia vi farò sapere tutto ho terminato anche la mia prima manica ho fatto un totale di 37 giri non ho cambiato uncinetto non sono andata a fare gli aumenti ho fatto la manica dritta perché era abbastanza stretta non strettissima neanche larga quindi normale quindi mi andava andata bene lavorare solo con un 104 e mezzo però mi raccomando se la sentite stretta eh, andate a lavorare con un 105, il 5 se non volete farla più forata se invece la vedete larga andate a lavorare con un centro del tre e mezzo per eh, scusatemi del 4 per poter stringere la lavorazione oppure se dovete stringere di parecchio tipo volete fare il polsino tornate a lavorare con una catenella di separazione come abbiamo lavorato per l'inizio del nostro um, della nostra maglia io andrò a fare anche l'altra manica non farò alcun tipo di bordino sapete che non sono amante dei bordini e quindi anche la mia maglia sarà terminata